Sol, dorme in pericolo. Forza, fammi entrare! Eklos, Lord degli Eclipsion. Sì, sì, sì. Basta con le formalità. E io... ...ero sul punto di distruggerti per sempre! IL Impulso del caos! Cosa? Bene, bene, bene. Guarda chi è arrivato. I piccoli guardiani di Gorm. Proprio qui, tra tutti i luoghi possibili. Siete fortunati, ho dei giocattoli per farvi divertire. I miei Dronok! Con un unico frammento avresti energia sufficiente per spazzarli via tutti. Ce l'hai? Non ancora, ma. Ora sento che la mia forza sta tornando. Non serve che i guardiani ci conducano al quarto frammento. Dormiti!